Sovrano, qui c'è sicuramente un paio di professoresse, dico bene, lei un po' sta bene, sovrano sta sopra, no? C'è anche sottano, no? Cioè, sottano e il sovrano. Il sovrano sta sopra. Perché sta sopra il sovrano? Ecco, il sovrano. In realtà nell'etimo della parola è il guardiano, è la vedetta